allora salve a tutti ben ritrovati eccoci qua a celebrare una nuova discesa con la necessità mia di condividere qualcosa con voi questo venerdì torno a Roma la città dove vivo e avrò un incontro con chi di voi vorrà venire e avremo questa, questo mio incontro con voi, conferenza e domande, e poi una preghiera per il mondo, con l'azione della poesia nello spirito, questo venerdì. Ma eh, questa nuova serie di incontri, eh, per la prima volta, io chiedo alle persone di versare un contributo, a sostegno del, della poesia, del progetto della poesia che io sto portando in tutta Italia, la poesia come strumento per l'azione spirituale. E come è normale che sia in questo spinoso argomento, si sono sollevate delle riflessioni, dei dubbi, delle domande, delle questioni eh, sulla, sulla relazione tra il denaro e l'azione, in questo caso un'azione un po' particolare perché è un'azione spirituale. E abbiamo un'eredità, diciamo, di, principalmente di formazione cattolica, ma questa cosa in realtà è diffusa in tutto il mondo, che ci porta facilmente a mettere in separazione questi due mondi, no? il mondo della materia. E del denaro, e il mondo della spiritualità. E ho sentito anche persone di un certo acume, con una certa illuminazione, sostenere la necessità di questa separazione. Eppure io non vedo né sento questo. Quello che io vedo e sento è che questi due estremi sono parte della stessa realtà venerdì illustrerò con più precisione eh, questa visione, ma intanto voglio anticiparvi eh, la questione del denaro, la questione del denaro. Il denaro è una creazione dell'uomo, una straordinaria creazione dell'uomo, parto eh, di una grande azione spirituale, perché ogni immaginazione eh, creata dalla fantasia appunto creatrice dell'essere umano è un'azione spirituale e il denaro è stato il frutto di una grande azione spirituale, questo, quello che ha permesso agli esseri umani di scambiare eh, prodotti, energie, intenzioni senza doversi portare appresso eh, fardelli pesanti è stata una creazione davvero geniale, la creazione di uno strumento geniale, come la creazione di uno strumento geniale è questo oggetto con il quale vi sto parlando, come la creazione di uno strumento geniale è lo smartphone, l'elettronica in genere, strumenti straordinari che hanno in sé l'azione dello spirito, ma c'è una legge particolare che è proprio la legge dei fini e dei mezzi, la legge degli strumenti e degli obiettivi. Uno strumento deve rimanere strumento. Il momento in cui ne viene pervertita l'azione e il ruolo, e quindi da strumento diventa fine, è lì che succede il disastro. E questo lo possiamo vedere con qualsiasi tipo di strumento. Lo vediamo con la tecne che è in grado di pervertire e distruggere una civiltà, come rischia di fare adesso, e pervertire i nostri ragazzi, come sta facendo adesso, sapete la mia battaglia contro l'uso eh, fuori misura degli strumenti elettronici, in particolare dei cellulari, tablet e computer, in mano ai nostri ragazzi, e la stessa cosa succede per il denaro, strumento straordinario, ma il momento in cui eh, diventa un fine, si perverte. Quindi il problema non è denaro, tecnè, male, male, come tanti poveri e semplici eh, pensatori che non hanno la forza di andare a fondo delle cose, vogliono sostenere, eh, vogliono sostenere per semplificare il pensiero, semplificare il pensiero. Ma il pensiero non può essere semplificato perché la realtà è complessa e interagisce in una marea di sfumature. Bene, il denaro è uno strumento e finché rimane strumento è assolutamente uno strumento straordinario. Il problema si ha quando diventa il fine delle nostre azioni, quindi è nella misura, perché questa trasformazione da strumento a fine accade nella dismisura, quindi quando questo strumento straordinario, invece di essere appunto un mezzo, attraverso il quale raggiungiamo obiettivi che stanno invece in alto nella nostra scala dei valori diventa lui esso stesso l'obiettivo. Non c'è quindi una soluzione che possa eliminare il denaro e lo strumento in genere. Gli strumenti servono all'essere umano per muovere e agire la materia. La materia deve essere mossa attraverso gli strumenti. L'azione spirituale creatrice dell'essere umano nel mondo avviene attraverso la materia e la materia viene mossa attraverso gli strumenti. Il denaro è uno strumento e non è eh, uno, un pervertitore per sé. Quindi non abbiate paura di usarlo, non abbiate paura di mettervi in campo eh, chiedendo ciò che è giusto per costruire l'obiettivo alto. È molto importante che rimanete centrati. D'altronde il nostro buon Gesù, quando citava la famosa Massima, una delle massime più illuminanti e, e geniali del Vangelo, l'ha chiarito benissimo. Eh, dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio che cosa vuol dire? in entrambe eh, le frasi ci sta dare quindi non c'è una negazione dello strumento il, la moneta con l'effigie di Cesare deve tornare a Cesare così come le nostre monete con l'effigie della Banca di Stato ahimè della Banca Europea devono fare il loro lavoro quindi la moneta dell'Effigio di Cesare deve pagare i tributi che servono al funzionamento dell'organismo eh, di quel momento, esattamente come il nostro denaro deve far circolare scambi e merci e possibilità per creare nella materia ciò che noi desideriamo. Ma attenzione, questo non significa che non possiamo immaginare nuovi eh, strumenti, migliori, eh, meno soggetti alla perversione. E qui la riflessione straordinaria sull'economia del dono sul denaro come non il denaro a debito ma il denaro a credito eh, sul fatto della moneta virtuale tutte queste riflessioni fanno parte del pensiero complesso che vuole evolvere, crescere e togliere la perversione che si attua negli strumenti perché piano piano nella loro natura vengono portati a fini e non a strumenti e perciò eh, io rivendico il diritto di chiedere il sostegno delle persone attraverso questi strumenti della materia per costruire qualcosa di meraviglioso come ciò che stiamo portando. E allo stesso tempo continua a esortare tutti quanti, a non semplificare. Non trasformate il denaro nel male, perché esso non lo è. Non trasformate la tecne nel male, perché essa non lo è. Non trasformate nessuno strumento nel male, perché essi sono strumenti. Diventano male quando vengono eletti a fini. E ripeto e ribadisco, gli strumenti diventano i fini quando noi perdiamo la misura perché uno strumento deve servire da strumento, ma se io perdo la misura e lo metto in cima alla mia scala di valori, esso perverte me e tutto ciò che tocca. È molto importante quindi che così come diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Dio quel che è di Dio, cioè rimaniamo nella centratura della nostra intenzione. Dare a Dio quel che è di Dio significa riconoscere che la creazione nel mondo è un atto spirituale ed è quello il centro che noi dobbiamo avere e non deve essere condizionato dal denaro. Una creazione spirituale condizionata dal denaro non è più una creazione spirituale, ma una creazione spirituale che si edifica nel mondo servendosi dello strumento denaro è benedetta. Ma dobbiamo stare attenti e sorvegliare, affinché nel nostro cuore quell'intenzione sia sempre centrale e al primo posto. E vi posso portare tanti esempi di dove questo non è successo. Le tante persone che avevano un progetto spirituale e che hanno accettato, hanno accettato di chiedere un abominio come il marchio verde, mentre in realtà il loro fine dichiarato era quello di far crescere le persone e all'ingresso invece abbassavano le persone. Alla necessità di dichiararsi schiavi di un sistema discriminatorio e veramente abominevole. Ebbene in quel momento hanno pervertito l'ordine delle cose. Perché, perché è stato fatto questo? Chiaramente per altri motivi. Se i miei motivi principali, la mia, il mio obiettivo, il mio fine è la crescita spirituale, chiaramente io non posso fare un'azione antispirituale come chiedere a una persona di mostrare qualcosa per entrare o non farla entrare se non ha questo qualcosa eh, da mostrare. Chiaramente non può essere questo e questo è fondamentale che lo teniamo a mente perché il nostro obiettivo, date a Dio quel che è di Dio deve essere sempre al centro e in avanti in cima alle nostre intenzioni la nostra intenzione deve essere salda e noi dobbiamo sorvegliare noi stessi nella nostra propensione a volte a confonderci e a scambiare lo strumento per il fine Attenzione, che tanti si servono di questo. Io l'ho sempre già. Eh, detto e sottolineato, tutti i mezzi di investimento, trading, forex, investimenti in azioni di società che non vi interessano, che non conoscete e che fate solo per il guadagno del denaro, non portano assolutamente nessun beneficio di crescita. Non ve lo porteranno per forza, perché sono innaturali e aggiungerete un mattino, alla costruzione del collasso finale di questo sistema. Non farete altro che spingerlo ancora più giù con questa azione sconsiderata. I soldi vanno usati, vanno usati come strumento per costruire bellezza e veramente slanciarci verso, verso gli altri mondi e non vanno né rifiutati né rigettati, ma veramente usati per quello che sono, cioè degli strumenti. È fondamentale che riusciamo a, da, a comprendere questa complessità di pensiero che la stessa frase del buon Gesù ci regala eh, dicendo «Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio». Quando Gesù vede la vecchietta che va gettando la sua offerta, non si ferma e dice non è necessario gettare quest'offerta, eh, che cos'è questa cosa, eh, che, che cos'è questa adorazione del denaro. No, semplicemente nota che l'offerta dell'anziana della, dell donna era, pur nella sua piccolezza, straordinaria per la sua generosità in proporzione a lei. E quindi indirettamente legittima questo gesto, perché nella materia bisogna agire. E ve lo dico adesso, uscendo anche da questa energia di accoglienza, entrando in un'energia un, uh, un po' più aggressiva, non ho simpatia per chi si nasconde dietro la retorica del denaro male, eh, società male, tecne male per non fare. È importante agire e l'azione nel mondo si fa con tutti gli strumenti del mondo, sorvegliando il nostro cuore e il cuore di chi ci sta vicino affinché questi strumenti non diventino il fine, ma usandoli e come se ne. A usandoli per quello che sono stati fatti, agendo nel mondo, agendo nella materia, costruendo nella materia, se no non siamo esseri spirituali, siamo semplicemente dei codardi che non abbiamo il coraggio di mettere in atto i nostri propositi, di sporcarci le mani, di sudare, per costruire ciò che stiamo immaginando, con la nostra azione spirituale. Perciò vi, sorto, vi esorto con me a scendere nel mondo, a non rigettare le dinamiche della materia, ma a usarle, sorvegliandole, ma a usarle per costruire sempre più bellezza. Questo è quello che io sto cercando di fare. Questo è quello che continuerò a fare e non mi fermerò mai di farlo. E la prossima tappa è venerdì a Roma, nella città in cui io vivo. Vi abbraccio, spero di incontrarvi numerosi venerdì sera per questa, questa chiacchierata insieme sullo spirito e sulla materia e per una preghiera da rivolgere insieme per accelerare il nostro processo di crescita e quello di questa nostra amata terra.